Oggi parleremo delle percentuali. Immaginiamo di avere un contenitore con 325 litri di acqua. Ne vengono esportati 35 litri. Vogliamo sapere quant'è la percentuale dell'acqua prelevata. Come vedete si riduce tutto a una proporzione possibile anche fare questo tipo di equivalenza. Per chi non è pratico guardi il, uh, il video fuori onda. Quindi impostiamo i dati 325 diviso 35 e poi andiamo sulla sinistra sul valore 100 e valutiamo sulla scala D il nostro risultato. Qui adesso metto in modo più preciso i valori delle due scale, in modo che possiate eh, interpretare meglio questo tipo di proporzione. sulla scala D viene messo il, eh, 300, il 35, sopra 325, il nostro 100 e il nostro risultato che andiamo a valutare in 10,75. Se poi fate la, questo calcolo con la calcolatrice vedrete che anche in questo caso l'errore minimo il valore giusto è 10,76 contiamo le linee non arriviamo ancora a 1 quindi è 10,75 vediamo il metodo dell'equivalenza quindi 35 qui va bene siamo siamo in grado di farlo anche mentalmente quindi mettiamo il valore 1 eh, sulla scala C in corrispondenza del 35 della scala D. il risultato vediamo con le cifre significative sono 2 più 3 cifre significative 5 meno 1 perché la parte mobile si è spostata verso destra quindi abbiamo un valore finale di 4 cifre. Quindi confermiamo il 3500. La seconda fase è eh, praticamente riprendere questo 3500 e dividerlo per 325. Questo è il già il risultato finale. Quindi prendiamo il eh, 3.500 che non si è mosso, come vedete è rimasto ancora, la scala D è rimasto fisso, Alline allineiamo il, il, la parte mobile con il 325, abbiamo notato che il cursore è andato verso destra e andiamo a leggere il valore finale. Facciamo prima un, una previsione sulle nostre cifre significative 4, meno 3, più 1, dobbiamo aggiungere un più 1 perché la parte mobile eh, si è portata verso destra. Qui facciamo un ripassino. Quando ehm, il cursore si sposta sulla parte destra dobbiamo eh, sempre eh, aggiungere o togliere una cifra. Quindi se è una moltiplicazione togliamo. Se è una divisione, sommiamo. Se il, cursore, se il cursore si muove sulla sinistra, non dobbiamo fare nulla. Quindi ecco il nostro risultato. Vi lascio il link del filmato fuori onda che spiega bene come trovare l'incognita nella proporzione basta che ci cliccate su comodi comodi arrivate al video. Abbiamo visto il nostro problema quindi eh, 210 per 100 è la prima parte che noi dobbiamo svolgere di questa equazione. Qui stiamo usando il metodo delle delle equazioni non più quello della proporzione. Quindi 210, tre cifre significative, più altre tre cifre sono 6, ma devo levare una cifra significativa perché il, il cursore è, si è spostato verso la mia eh, destra. Conseguenza io devo avere un valore di eh, 5 cifre significative. Questo valore lo divido per 38. Come vedete la scala D non si è spostata. Vado sulla scala C, trovo il valore 38. La, eh, la parte mobile si è spostata verso sinistra. Vado a vedere in corrispondenza dell'1 cosa è successo. Quindi leggo 5, conto le vignette 1, 2, 3, 4, 5, aggiungo quindi un altro 5. Questa piccola frazione la valuto soggettivamente e metto un valore 2. Vediamo quante cifre significative io devo avere alla fine, sono 5 meno 2, quindi eh, più 3. Il cursore eh, si è spostato verso la mia sinistra, non devo aggiungere o togliere, quindi confermo tre cifre significative. L'errore che noi abbiamo con la calcolatrice, come vedete, è dello ze, circa 0,1%. Quindi questo era l'esempio che noi abbiamo fatto all'inizio, quindi i nostri litri della tanica eh, del serbatoio sono 552. Qui facciamo un altro esempio. Abbiamo un serbatoio di 800 litri, dobbiamo prelevare l'8,4%, quindi facciamo la nostra relazione. Per chi ha queste difficoltà, ripeto, andare a vedere il video fuori onda. Eseguo la prima operazione, 800 per 8,4. quindi 8,4 sul, uh, sulla, uh, sulla scala C e 800 sulla scala D allineato con il numero 1. Leggiamo il risultato, 6, 7, 2. Tre cifre significative, meno, uh, più una cifra significativa, mi aspetto quattro cifre significative. Il cursore è andato verso la mia sinistra. Ed ecco che il risultato finale è 6720 che devo dividere per 100, quindi 4 cifre significative, meno 3 cifre significative, quindi una cifra significativa. La parte mobile è andata a destra, quindi aggiungo una cifra significativa. Il risultato finale sarà quindi di 67,2 litri. Andiamo quindi a sostituire l'incognita X con questo valore. Bene, questo è tutto. Ci sentiamo per il prossimo video.